Oggi siamo ad Aixense, la fiera della profumeria d'autore, allo stand di Calais Granze d'Autore, che è il brand per il quale Filippo Abussi, in casa Mocablesit, orgogliosamente, ha sviluppato le composizioni per alcuni profumi. E in particolare oggi siamo qui perché due delle tracce composte sono diventate uh, la colonna sonora dell'esperienza multisensoriale con Opus attraverso una tecnologia sonora, esa naurale, in grado di spazializzare il suono.